Questo è The Man From The Window contro Poppy Playtime E c'è Poppy Playtime che ha super paura, mio Dio Però sta per arrivare il Man From The Window Guardate che brutto Però l'ha salutato in modo simpatico Vediamo se effettivamente è e dice oh, Sono così brutto per caso Perché scappi, vedi è triste Però mi sembra strano perché il Man From The Window è molto cattivo Avete visto questa cosa sullo schermo? Tornate indietro a vederlo e poi scrivete nei commenti se avete visto e ditemi che cos'è e Poppy Playtime si sta nascondendo insieme al suo amichetto E sono le due Adesso fa Ah ah ah Entriamo e uccidiamoli tutti quanti Ed ecco la sua vera forma Perché effettivamente alle due o alle tre di notte Il man from the window è proprio così E li ha trovati Però sembra ancora gentile mm, No questa cosa secondo me è un po' fake Non è vero Ok questo sembra un video molto maledetto Praticamente c'è questa ragazzina Che effettivamente tiene questo orsacchiotto E c'è la madre che è pure un medico capito La stanza era molto Fredda. E qui praticamente si è presentato il man from the window Che è questa persona qua dietro Dice non so come facevo a, a sapere che ci fosse qualcuno fuori dalla mia finestra Però lo sapevo era lì Me lo sentivo c'era qualcosa che me lo faceva pensare no? E questa cosa succede anche a me a volte Io sento qualcuno che magari mi spia capito? E non vorrei mai che sia il man from the window Ok questa è una persona normale però mi sembra strano Non è il man from the window oddio Ma oh mio dio ma che problemi ha questo qua? Lei poverina è stra spaventata. Avete visto questa cosa sullo schermo? Andate indietro a vederlo di nuovo. Scrivetemi nei commenti se l'avete visto. Questa persona è stata arrestata. E potete solo immaginare cosa ha fatto questa persona. Oh mio dio. Guardatelo lì che brutto. Questa è la sua vera versione. E qua si presenta di solito alle tre di notte che ti guarda dietro la finestra. O almeno così dicono le leggende. Non so se poi è vero. Attenzione. Guardatelo come si presenta. Madonna che spavento Oh mio dio raga guardate che schifo Che brutto No no no guardatelo là Sto guardando sotto il tavolo No no no raga io mi sto scagando addosso È bruttissimo E praticamente arriva sempre dove sei tu Chissà se esiste veramente Scrivetemi nei commenti Se secondo voi è fake oppure è real Questo video qua Ovviamente loro si sono nascosti perché hanno stra paura i poveri porcellini Però lui è qua che sta con le sue mani Tutte quante Li sta cacciando Li sta cercando e prega che non arrivino E invece è arrivato è arrivato e come? E l'ha preso ovviamente L'ha preso Lei ovviamente è molto triste Perché ha preso il suo Probabilmente il suo, il suo fidanzato Il suo marito Però questo La mamma dice è Tranquillo È solo una storiella E la, la poverina dice Che l'ha visto davvero fuori Non era sem una semplice storia L'ha visto veramente Forse questo libro È una cosa reale E dice È solo un libro la mamma Non è vero Però Era effettivamente lì Come avete visto Era fuori dalla finestra Oh mio dio. Oh no, no, no, no, Dice, te l'ho detto, mamma. È reale, è reale. Eh, grazie, adesso l'ha visto anche la mamma. E dice: Abbiamo solo 5 minuti per, per proteggerci. E allora andiamo a fare, a fare delle cose, a metterci al protetto. Ok, dice vai al bagno, va, vai, vai in vasca". Va, dice ok, devo fare tutto quello che posso per proteggere. Ok, lo sta guardando e non c'è ancora. Non c'è ancora nessuno. <gasps> Dice ci deve essere qualcosa che posso fare Ok sta mettendo il divano dietro la porta Questa è una buona idea signora mamma coniglio Junior dove è finita la figlia dove è finita Ha detto che si doveva nascondere ne nella vasca Invece no perché sta lì E questo è l'orologio 1.59 sta per entrare infatti sta facendo boom boom Alla porta nel senso la sta cercando di rompere Ed è entrato in casa sono le due. Ok, ha preso le ciambelle. Sta controllando sotto il tavolo. Sotto il letto. Nel frigo anche. Magari si prende anche una bistecca. Mm, che è buona. È quasi giunto il momento. Allora, tecnicamente, io spero che non succeda niente alla bambina né alla madre. Però, guardatelo quanto è brutto. Non vede nessuno. E ora, tecnicamente, dovrebbe controllare nel cassetto sotto la madre, tipo... Iper spaventata. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no ti prego. Oh, no, ti prego. No, ti prego. Ha trovato la bimba! Ma allora, la bimba è un po' stupida. Perché non è andata lì nella vasca? E praticamente la mamma piange tutto quanto. E ovviamente la polizia è arrivata. Povera, no. Che schifo, guardatelo qua. Allora, praticamente sto qua è, sta con un drone. E praticamente sta andando in giro per la sua città con un drone volante, no? E sta cercando di capire effettivamente se c'è il man from the window. Però dice che non lo sta vedendo. E dice che... Oh, ehi! Hey. Raga, oh, oh, ok, allora, e se n'è andato, allora, non so, allora, allora, scrivetemi se questo video per voi è fake oppure no nei commenti mm, io dubito, perché va sempre bene dubitare, però chi lo sa, magari pu può essere vero Ok, tecnicamente si dovrebbe presentare anche qua, nella ferrovia, e lui lo sta guardando sempre con il drone, vediamo se arriva Tecnicamente è lì sta correndo ma allora scusate un attimo ma che caspita in mente questo the Man from the window Cioè poi lui è tipo anche molto spaventato perché tecnicamente sta qua vicino questa ferrovia quindi non vorrei mai che arrivasse da lui Ok ora sta sempre nella ferrovia E oh Santa Maria no no no no, no raga mi dice che ci ha notato e, e ci ha visto sa che lo stiamo cacciando Ok stiamo guardando le camere di un palazzo tecnicamente C'è anche qua il signore che voi non vedete perché c'è la mia cam Però tecnicamente può essere che oggi qua si presenti il The Man From The Window E io non ci credo proprio No raga ma è lui ma raga avete visto è lui Aspetta io non so se crederci effettivamente oppure no Non lo so scrivetemi voi nei commenti se per voi questo video è fake oppure è real Ma guardate di nuovo qua in questo palazzo Più che altro mi fa paura il fatto che effettivamente si muova Che tipo non è che sembri una foto Quindi cioè questa cosa mi fa sospettare Non è che magari può essere vero Cioè non lo so immagino di no però chi lo sa L'unica cosa che so è che questa povera mamma è assolutamente... Perseguitate anche ovviamente la figlia, questo Man from the Window E sono loro che hanno scoperto tutto Chissà quindi che magari sia la verità Il The Man from the Window ovviamente si è presentato anche a questa scuola qua Queste animazioni sono super famose Infatti hanno portato anche altri Ma non si era mai presentato il The Man from the Window pure qua Ed effettivamente lui fa Eccolo, è lui e tipo tutti quanti si spaventano ovviamente Mio Dio, cioè allora questa... Ovviamente ha un tono un po' più divertente, ma sappiamo bene che il The Man From The Window è tutt'altro che divertente, tipo super spaventoso. Infatti adesso probabilmente questo zombie farà un orribile fine. Mi dispiace per lei, signor zombie, davvero mi dispiace. Poteva, eccolo, infatti legge, sta leggendo il libro, e un minuto dopo, eh, che, chi sarà mai, chi si presenterà Ma Eccolo, che pure su Minecraft, madonna se è brutto, ma davvero, è pure su Minecraft, voi pensate nella vita reale. E gli ha dato un colpo in testa, no. E l'ha fatto fuori, e mi spiace. E non, ha sopravvi non è sopravvissuto a Dema in front of window. E probabilmente nessuno qua ci sopravviverà, purtroppo. Ok, allora in questo video, praticamente lui, questo signore qua, è alle 3 di notte. E dice, se vedi il Man from the Window alle 3 di notte, beh, dovresti scappare molto velocemente. Anche perché abbiamo visto dal gioco che lui arriva verso le 2 di notte. Non vorrei mai che alle 3 di notte fosse 20.000 volte più aggressivo e più forte. Sta guardando fuori dalla sua finestra e tecnicamente non sta succedendo niente, ma bisogna stare molto attenti. E mi sto cagando addosso. <sussurra> Raga, ma io ho sentito un rumore qua. Allora, voi non lo potete vedere, ma aspettate. Allora, tecnicamente qua... Vabbè, più o meno si vede una, una porta-finestra. È effettivamente però una finestra. No, no, no, raga, raga. No, no, no, no, no, vi prego, vi prego, no. Ma non è che adesso magari il manphone di Windows... Perché sto guardando questi video e mi sta cacciando. No, no, no, raga, aiuto, aiuto. Andiamo avanti col video. Ok, adesso lui se n'è uscito fuori la porta. Non vorrei mai che adesso ci fosse un vero pericolo. Perché il signore qua... Oh, per... No, no, no, raga. Mi so... Giuro, mi, mi sono... Ho preso un colpo per sta... Non continuo, non continuo che è meglio v Vedremo un attimo che caspita Magari eh, sarà stata mia mamma, non lo so Però io sento un rumore qua, fuori da questa finestra Spero che non sia il Man from the Window E ora vi lascio con una piccola domanda Non è che magari questo gioco è come il libro rappresentato all'interno Cioè praticamente questo gioco magari Vuole far uscire la vera storia di The Man from the Window Perché magari credono Chi ha sviluppato il gioco Che magari possa davvero esistere Beh io non lo so Forse questa è una mia teoria così che ho, mi son fatto nella mente Che poi è bellissimo farsi queste teorie Voi scrivetemi nei commenti ovviamente cosa ne pensate di questa cosa che ho appena detto E anche di tutte le altre Scrivetemi se anche voi l'avete sentito E mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina Per stare protetti tutti insieme da lui E da altri mostri cattivi come questo